In Italia 2018 ci troviamo allo stand di Biancaffè, l'azienda Salernitana con ben 86 anni di storia che quest'anno ha un gran bel numero di cose da presentare qui a Venditalia proprio a iniziare dal suo nuovo responsabile Vendite Italia oltre che al nuovo brand oltre che tante altre cose che tu oggi Vittorio Davino verrai a spiegarci buongiorno e buongiorno. benvenuto grazie grazie Fabio sempre un piacere averti qua e abbiamo qua presentato il nuovo marchio specialmente di Biancaffè che ha delle particolarità nella sua composizione e ricorda tantissimo quella che è la storia di Biancaffè, così come hai detto tu, più di 80 anni di storia che vengono racchiusi in un brand, in un brand nuovo, ma soprattutto anche nei prodotti che noi andiamo ad offrire a tutto il nostro parco gestori, sia quello vecchio che quello nuovo ovviamente. Il restyling del marchio che è alla nostra sinistra che loro stanno osservando in questo momento va a identificare la professionalità raggiunta con ben 86 anni di esperienza. Siamo la quarta generazione, siamo però anche al tuo esordio televisivo con il brand Biancaffè. Quali le novità presentate qui a Venditalia? Assolutamente, guarda hai detto proprio bene, qui ci sono tantissime novità e le novità nascono praticamente da tutta la produzione, faremo e facciamo ancora da tanti anni le cialde sia in formato da 38 che in formato da 44, inoltre le compatibili capsule FAP, oltre alle classiche compatibili attualmente più diffuse sul mercato che sono a modo mio, che sono Nespresso, abbiamo anche la Lavazza Blu e ultimi arrivati eh, Caffitali compatibili, Dolce Gusto compatibili e ovviamente senza dimenticare uno system compatibili quindi abbiamo una gamma completa non dimentichiamoci ovviamente per il grani del grani abbiamo un valore sicuramente aggiunto perché è il core business dell'azienda, siamo capaci di dare una miscela adatta a tutti i distributori automatici. Abbiamo tantissime miscele che vanno dal 90% di robusta al 10% di arabica, passando per il 50% e 50% fino ad arrivare al 100%. Non dimentichiamoci ovviamente del biologico il biologico fair trade e anche della qualità del prodotto Biancaffè che parte da delle origini certificate zero difetti. Inoltre andiamo a in letto caldo e questo ci permette di avere un chicco di grande fragranza, grande gusto e ottima resa in tazza. Beh, si è riuscito a concentrare in 120 secondi quella che è l'ampia proposta al mercato della distribuzione automatica di Biancaffè. Sì. Uh, Vittorio, per chi è dall'altra parte e desidera entrare in contatto con? con voi senza alcun impegno qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere? Beh, possono scrivere al mio indirizzo di posta elettronica vittoriodavino-biancaffè.com oppure avere contatto tramite il nostro sito sul, il, su internet ovviamente noi facciamo promozione su tutto il territorio nazionale quindi abbiamo dei, della nostra rete commerciale che è quadrata da me così come dicevi tu, sono oggi presente come direttore commerciale del vending OCS e questo ci permette sicuramente di essere vicino a quelle che sono le esigenze. Non dimentichiamoci che non produciamo solo a marchio nostro, ma produciamo anche a marchio del cliente, anche il grani possiamo fare personalizzato o semi personalizzato per il cliente, quindi una personalizzazione veloce, pronti e via, per un gestore esigente che vuole dare più forza e fermezza al proprio alla propria azienda. Bene, e noi ne parleremo su vendingnews.it prossimamente. Qualunque siano le novità presentate, noi ne daremo pronta informazione ai nostri lettori sul web. Grazie, Vittorio. Grazie a te, Fabio. Un piacere sempre, come ti ho detto all'inizio, averti qui ed è un piacere di incontrarti da vecchie persone del vending. Grazie, Vittorio. Amici non andate via perché oltre a questa novità ce ne sono alcune altre decine che non attendono altro che essere documentate da microfono e telecamera con noi che pazientemente trotterelliamo in questa quattro giorni milanese. Non andate via! Arrivederci a tutti, ci vediamo qui da Biancaffè.